Ho bisogno avere la passione, non è la passione inutile a mettermi a farlo. Mi chiamo Gino, faccio il battilastra, più o meno. C'era un ragazzo che abitava vicino a me, io era più grande di me, lavorava in carrozzeria e mi ha chiesto se volevo andare a lavorare lì. Andare a scuola non ne avevo voglia e sono andato a lavorare in carrozzeria. Si facevano riparazioni, e le ambulanze, i carattrezzi della Fiat. E, boh, e poi si è sempre andati avanti così, cambiato un po' da una parte all'altra. Ultimamente i lavori sono un po' diminuiti sulle riparazioni e allora facciamo questi restauri, questi carciofi qua vecchi. <ride> questi sono restauri, cioè restauri risanamenti perché al restauro noi non è che abbiamo i mascheroni di rifare i pezzi nuovi qualche pezzo si fa fare poi si salda, si, si toglie il marcio Per fare un bel lavoro bisognerebbe smontellarla tutta e farla sabbiare, pulire cioè tutta completamente e allora fai tutto, risani tutto tipo questa che hanno smontato tutto se invece fai i pezzi, e si rappezza, si chiude, tappi i buchi, quello che vedi e quello che non si vede uscirà dopo un po' di tempo, <ride> quello è così. Devi avere la passione, se non hai la passione è inutile metterti a farlo.